Eh, immagino tu abbia avuto l'occasione di incontrare molte start up e quali sono stati i principali problemi? Allora gli errori, gli errori sono, sono vari, no? allora, uno, uno dei principali che, che, mi, che mi è capitato spesso di incontrare eh, è quello di non confrontarsi con il mercato, cioè non ehm, partire con un'idea, eh, innamorarsi magari di quell'idea lì, eh, senza effettivamente capire se risolve un problema a qualcuno. No? Eh, che può sembrare una cosa assurda no? Il, ma in realtà succede spesso no? di, di, di incontrare questo tipo di, di problema oppure di dire ma hai, hai già provato a vedere se la tua idea esiste se eh, hai dei competitor no? se, se effettivamente sono, eh, sul mercato ci sono delle soluzioni simili alla tua e è capitato di, di ricevere delle risposte delle più varie, no? del tipo no, non ci sono competitor, la nostra idea è unica e originale che non è esattamente la risposta che si aspetta ad esempio qualcuno che vuole investire in una startup, up no? o anche semplicemente qualcuno che vuole capire la solidità di, di un'idea perché se non, hai, se non hai competitor se mi dici che non hai competitor cominciano a venire tutta una serie di dubbi no? tipo hai cercato abbastanza bene, eh, di nuovo sei sicuro che la tua idea sia buona perché se non è competitivo forse non c'è veramente un mercato no? eh, e poi la cosa buffa è che a volte mentre la startup del caso ti mi raccontava l'idea eh, cercando su, su google in, in due secondi trovavo tre o quattro possibili e li facevo vedere sbiancamente dice: cioè, ah caspita non è che all'inizio si è casati sai perché sì no, è, è, è, è facile avere delle idee è, è facilissimo è una cosa una delle cose più, più facili e più comuni è trovare, trovare delle idee, a volte anche delle idee buone, no? però poi ovviamente bisogna andare oltre, no? bisogna capire che eh, c'è bisogno di, di, di, di concretezza, c'è bisogno di avere un team eh, che, che sia equilibrato, no? di persone che eh, portino competenze differenti all'interno dell'azienda e se non ci sono se non c'è questo all'inizio una, una delle prime cose da fare per una startup è cercare altre persone che facciano le cose che non, non sono all'interno del team iniziale cioè, e, e quindi, quindi puoi andare avanti in, in modo più equilibrato possibile secondo me c'è una, una, una sottile linea che divide la determinazione dall'arroganza e, e questa è, è Spesso il successo si, si, si gioca proprio su quella sottile linea lì. Allora è, è giusto credere nel, nella propria idea e se uno ha un'idea che ritiene che, che, che sia valida è giusto che la difenda, no? eh, però mm, bisogna anche ascoltare quello che, che possono dirti altri, altre persone che magari hanno, hanno un certo tipo di esperienza magari nel o nel marketing, o che conoscono il dominio in cui si muove l'idea, di cui parli, perché magari ti possono insegnare qualche cosa. No?